Ciao a tutti, sono Thomas De Luca, consigliere del Movimento 5 Stelle a Terni. Vi ricorderete nei mesi scorsi, nelle cronache nazionali e nei DG, la questione dell'avvertenza AST, cioè gli speciali Terni. Oggi, come potete vedere, non siamo più Terni, ma siamo diventati Tissenburg. Soltanto la bandiera tedesca, la bandiera della Germania, svendola, sventola sui nostri stabilimenti industriali. Questa è la piena dimostrazione di quello che, nei fatti, è il rapporto di forza all'interno dell'Unione Europea. Eh, vi ricorderete che il Premier Renzi eh, ha sbandierato l'accordo di Terni e il Ministro Guidi, Ministro dello Sviluppo Economico, come una grande vittoria, così hanno fatto anche il Partito Democratico re, qui in Regione Umbria. Eh, diciamo che eh, se vi ricordate, ad essere messi in discussione, in discussione erano intorno ai 500 posti di lavoro. Oggi, grazie alle buone uscite, abbiamo raggiunto, abbiamo superato i 400 posti di lavoro persi e, e quindi con un sensibile e forte abbassamento dei livelli occupazionali per questa città. Eh, adesso, tramite la riorganizzazione del, diciamo, delle del personale all'interno delle produzioni, si, sta, si stanno tirando fuori delle forti criticità eh, che mettono eh, in discussione i livelli invece di produzione, il milione di tonnellate all'anno di, di acciaio. Eh, crediamo che l'attenzione la, eh, mediatica attorno al nostro sito industriale non possa cadere eh, diciamo nell'oblio, anche perché... Questo è il chiaro segno di come le vittorie del governo Renzi, che vengono sbandierate diciamo, come delle, eh, il, il nuovo che avanza, in realtà siano soltanto delle, delle maschere, delle tigri de, de, di carta. Eh, su questo, eh, oltre ai livelli occupazionali, uno dei gravi problemi che non viene nemmeno menzionato all'interno dell'accordo è la questione ambientale di Terni, la possibilità è, è, è la, il grave, è la, diciamo, il fatto che Termi è un'area di crisi complessa di, area di crisi ambientale complessa e che questo richiede degli investimenti e in un'attenzione da parte dello Stato per poter ambientalizzare il sito produttivo e per poter rendere le produzioni compatibili con la vita della città. Questo è testimoniato anche e dal solo studio scientifico fatto su Terni che è lo studio Sentieri portato avanti dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Sanità. Questo studio evidenzia che ci sono delle gravi criticità sotto il punto di vista sanitario e che questo non può essere messo da parte. Questo è anche descritto dal... Eh, da, da, dai monitoraggi ambientali che vengono fatti intorno al sito. Ecco, eh, lavoro e salute non possono essere più messi, eh, essere oggetto di un ricatto, il ricatto occupazionale, dobbiamo andare avanti e dobbiamo riuscire a poter creare un vero sviluppo sostenibile.